Sai quando un nobile è in legno dolce? No. Quando? Quando è diabete. Ehi, hey, senti, ma come mai a casa tua mangiate solo sogliole? Sai, il soffitto della cucina è bassissimo. Come va con quel tuo paziente che credeva di essere un cammello? Molto meglio, adesso pensa di essere soltanto un dromedario. Questa moda di oggi di trovare l'anima gemella su Tinder è indegna per un essere umano. Io, mia moglie, l'ho vinta a carte. Luigi, come ti è andato l'esame di latino? Oh, era latino? Ecco perché non ci ho capito nulla. <ride> ti è piaciuto il concerto di Rove, caro? Sì, moltissimo, cara. Però tutti quegli applausi alla fine se li potevano risparmiare. Perché? Perché mi hanno svegliato! <ride> mi sono innamorato di una ragazza fuori dal comune. Fantastico! E eh? come ti trovi? Eh, insomma, ogni volta per vederla devo farmi due ore di treno. <ride> Sai perché il semaforo hanno messo il giallo? No, non lo so, perché? Perché spesso agli incroci ci scappa il morto. Sai perché i film stranieri arrivano in Italia sempre in ritardo? Sì, certo. È perché sono doppiati. Sai perché le società segrete non accettano donne? Certo, perché altrimenti non sarebbero più segrete.